E lui stesso senza conoscere Pinochet, cioè sea, senza conoscere chi era veramente Pinochet, perché Pinochet era un leca culo. La gente le schifava gli atteggiamenti di Pinochet, Come, sì, signor sì, presidente, sì, signor Presidente. Le, leca culo. Eh, per esempio, se doveva uscire dall'ufficio a e Pinochet mica, quasi correva all'attaccapanno alla a prendere il capotto e, e a metterselo, capito? E la gente diceva: ma cazzo, mi dà fastidio, <laughs> non lo sopporto più.